Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come trovare tutte queste lacrime di larva Quindi inizieremo prima dal punto dove abbiamo iniziato il nostro lunghissimo viaggio Quindi dirigetevi qui in questo punto Dobbiamo solamente dare un colpo a quel cristiano che si trova là sopra E si trasformerà in un grosso urso, ok? Eccolo là una volta ucciso questo orso, ci tropperà così la lacrima di larva, state a vedere. Ok, una volta ucciso l'orso. dirigiamoci qui al villaggio. È proprio qui dove stanno tutte queste persone che stanno chiedendo aiuto e stanno morendo. Non possiamo farci niente perché non lo so, una maledizione che, che ha colpito questo villaggio. Qui addosso a questo cadavere c'è la lacrima, ok? Poi un altro posto dove cercare, qui al lago, mi raccomando, qui dovete ammazzare una ragosta gigante, quella ragosta bella buona. Quindi una volta uccisa si trasformerà in un essere ancora più brutto, ok? Adesso vi spiego dove andare. Ok, dove ho messo il punto? Qui. Ci dovrebbe essere una grande aragosta, uccidetela, si trasformerà in un essere ancora più brutto E niente, poi vi dropperà la lacrima della larva poi. Un altro posto è qui alla capanna dell'artista Recuperate questo dipinto Perché dobbiamo darlo a un fantasma seduto su una sedia Che si trova proprio qui Proprio qui quindi che facciamo? Andiamo qui dove sta il fantasma di Loretta Andiamo per le tre sorelle, giriamo a destra Ho velocizzato il video per farvi capire dov'è esattamente questo tizio Ah, oh, bella questa cosa Ah però Ok Non ho mai scoperto, cioè non ci sono mai stato in questo posto Quindi proseguendo sempre più avanti alla vostra destra, dove sta questo cimitero C'è il fantasma Del cristiano sulla sedia Ci tropperà così la sua veste e la sua lacrima di larva Ok, un altro posto invece dove cercare Questa volta dobbiamo sempre dare un colpo a questo cristiano E lui si trasformerà In un troll gigante, ok? Ok, dove stanno le tombe? Ok, là sopra. Dovete colpire quello speciale, quello che ha un bel vestitino addosso. Ok, adesso vi faccio vedere. Eccolo, c'è il cappello, quindi <ride> colpitelo. Si trasformerà così in un troll. Madonna, già 4200 di danno con la fiume di sangue. Ok. Eccola qua. Ora, un altro posto dove cercare è qui. Proprio qui alle rovine sempre la stessa cosa, diamo un colpo a quello con il cappello che sta seduto a terra e sta chiedendo aiuto, lo colpiamo, esatto, lo, lo colpiamo, non lo aiutiamo e si trasformerà così eh, in un leone. Eccolo qua. Bello questo effetto che hanno aggiunto Bellissimo Cioè immagina se vuoi cazzeggiare con un tizio come quello La terra a mani nude E poi alla fine esce fuori questo leone <ride> Ok qui stiamo alla villa Vulcano Alla via della iniquità Qui è sempre la stessa cosa, colpiamo il tizio e eh, questa volta si trasformerà in un verme gigante, alto 4-5 metri, ok? Io già l'ho ucciso tanto tempo fa, quindi vi ho mostrato dov'è il posto, ok? Vi ho mostrato anche vabbè, come fare, colpitelo e si trasformerà così in un grosso verme. Ora, dirigiamoci qui dal, alla terra dei giganti. Questa volta, ragazzi, è molto pericoloso, perché quest'orso non muore, quindi non ho perso il mio tempo a farlo fuori. Quindi voi che fate? Dirigetevi qui, a questo punto. Ammazzate uno di quei tre, quello seppellito nella neve. Sì, sì, ce ne sono tre. Questo, quest'altro, e quello seppellito nella neve. Eccolo che si trasforma In un grande orso Quindi ragazzi Buona fortuna eh? Già Ora Andiamo sottoterra al fiume Questo è il posto Qui invece non dobbiamo uccidere nessuno Dobbiamo solamente acquistare Una lacrima di larva Presso un mercante vende anche le spade cioè la chiave tra spada di pietra vende se vi interessa customer goodbye till next time hello again good customer Acquista, acquista, acquista, compra, compra. Un altro posto invece a Nocron. Sì, Nocron, città eterna, poi andremo a Nocstel. Qui nella chiesa troverete un cadavere. Addosso a questo cadavere c'è la lacrima di larva. Qua. Ok. Usciamo da questa chiesa scendiamo qua sotto. Proseguite da questa parte perché più avanti c'è il boss della lacrima riflessa. Quindi qua ne troverete più o meno due. Allora, una la troverete qui. Esatto, qua e un'altra là dentro se volete affrontare la lacrima riflessa io vi consiglio di battervi a male nude è più bello ci provai una volta ma non è finita bene eh, cioè non è finita bene mi tropperà la lacrima di larva e la sua cenere dello spirito capito Poi sempre qua nei boschi ancestrali perché devo saltare sul tetto proseguite da, da questa parte. Il suolo consacrato alla notte. Qui invece ne troveremo parecchi. Quindi dobbiamo solamente distruggere delle palle che ci inseguono una. Due, ok E poi un'altra Stannock stella e poi abbiamo finito Ne abbiamo trovate parecchie Ok ragazzi, siamo pronti per l'ultima destinazione, a Stella, qui proprio qui ci sono parecchie lacrime di larva, Sembra sconfiggendo alcune palle che ti inseguono. Ah, se vi interessa ragazzi, eh, lì nel tempio ci ho fatto anche un tutorial su come trovare le... la convallaria, la pianta della convallaria spirituale. E se vi interessa là dentro troverete quella di livello 7, 8 e 9 mi sembra Oppure solo livello 9, non mi ricordo molto bene Oppure direttamente una, una pianta di livello 10 Non so, non mi ricordo, fate voi Eccola la palla temolitrice Con quattro colpi Della cometa notturna E la butto giù Ah, più di quattro Eh, sei Ok Ah, non c'è troppato la lacrima oh, Va bene, va bene Invece la troviamo qui Sì, sì, proprio lì nel baule c'è qualche pianta Mi sembra Forse è quella, la pianta di livello 10 Dai che ci ha droppato la lacrima di Largo No Neanche lui Forse a voi la dropperà E come ultimo punto ragazzi È qua sopra Sopra ce ne sono parecchie di lacrime. C'è anche la palla quindi, una volta sconfitta questa palla, eh, vi tropperà la lacrima di larva. Quindi, io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo. Dove trovare tutte queste lacrime di larve, io vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di non perdervi altri tutorial su Elder Ring. Perché se vi interessano, ce ne sono più o meno 84 tutorial su Elder Ring, su come trovare pianti pietre da forgiatura, tutte, armature, spade, esplorare nuovi posti, sconfiggere boss veramente impossibili, sia da trovare che da sconfiggere, quindi guardatevi uno dei miei tutorial e capirete subitissimo, quindi io vi consiglio veramente di iscrivervi e ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao! E questi non muoiono, spawnano dappertutto Eccola la palla Dai Un solo colpo Mamma mia Da sopra invece non so cosa c'è Non lo so, non mi ricordo Ok L'abbiamo, Ah eccola, eccola C'è troppato la lacrima Quindi ragazzi io vi saluto, ciao